Buongiorno a tutti e a tutte, nell'ambito del progetto Startup che è stato finanziato dall'Unione Europea eh, tramite il programma Lifelong Learning nella Key Action 3, parleremo oggi proprio del finanziamento alle Startup, qui c'è un po' un gioco di parole, Startup è il nome del progetto che riguarda la formazione eh, all'autoimprenditorialità e quindi la formazione di base che può servire ai giovani per avviarsi a un'attività di imprenditorialità, oggi parleremo di alcuni meccanismi su come finanziare la creazione di una nuova azienda. Eh, quindi andremo a vedere eh, i vari livelli di agevolazione e di incentivi che ci possono essere a livello comunitario, a livello nazionale, a livello regionale, parleremo di fundraising di una formula abbastanza nuova che si chiama crowdfunding e andremo a vedere le opportunità di nuova programmazione per quanto riguarda eh, i finanziamenti comunitari 2014-2020. Allora, eh, Partiamo dalla definizione di start up, le startup in particolare quelle più innovative, si parla molto di startup innovative, è chiaro che ci focalizziamo sulle startup che hanno qualcosa da dire, qualcosa di nuovo, eh, funzionano, creano valore, creano posti di lavoro, creano fatturato, sono quindi un elemento forte di crescita e anche naturalmente di creazione di lavoro. Certo non tutte lo sono, quali sono le caratteristiche distintive? Soprattutto si parte dalla capacità di individuare un bisogno e di sviluppare una risposta. Sono quelle che hanno capito che fare soldi è importante, ma l'innovazione significa anche dare ricadute in termini eh, di benefici anche di tipo sociale. Quelle di maggior successo hanno capito che l'imprenditoria innovativa è tale non solo perché crea nuove cose, ma anche perché lo fa con un nuovo approccio. Il fallimento non deve più essere considerato una macchina indelebile una macchia, scusate, indelebile, ma è parte del processo di apprendimento e di crescita. Un elemento fondamentale quando si decide di partire con una startup innovativa è che l'idea di business deve essere chiara, semplice da spiegare, deve essere utile, deve essere innovativa Uh, meglio ancora se è dirompente, che eh, si abbatte sul mercato come una reale novità. Gli esempi non mancano, sono partiti in questo modo, aziende tipo Amazon, tipo eBay, tipo Skype, che oggi pare che sia la più grande azienda di telecomunicazioni al mondo. Ma anche quelli meno noti come NateWines.com che vende i migliori vini ai prezzi inferiori, mettendo in contatto direttamente i consumatori con i produttori. Anche qui c'è stata un'idea di business semplice e però hanno dovuto battere sul tempo eh, i concorrenti. Le imprese di questo tipo cercano dei rigidi settori tradizionali che non riescono a soddisfare i clienti scontenti e trovano un'alternativa proficua. Naturalmente far partire una nuova azienda è un'operazione che richiede anche un aspetto importante finanziario, ci cioè vogliono soldi per far partire la nuova azienda e lo scopo di questo breve seminario di oggi è di andare a dare una velocissima panoramica sui principali strumenti che sono a disposizione di chi vuole creare azienda. Innanzitutto bisogna distinguere fra due tipologie fondamentali di finanziamento, Quelli a fondo perduto, i quali per quindi richiedono che la l'ente erogante fornisca un contributo che non deve essere restituito e quelli invece a credito agevolato nei quali è prevista invece una restituzione nel tempo a tasso agevolato ma comunque una restituzione. Come ho detto prima i finanziamenti si possono ottenere a vari livelli geografici a livello regionale, a livello eh, nazionale e a livello comunitario. Partiamo da quello regionale, prendo come esempio la regione Lazio perché noi ci troviamo nel Lazio, ma è evidente che è solo un esempio, Qual qualunque sia la regione nella quale vi troviate, potete andare a vedere nella vostra regione che cosa viene offerto. Per esempio la regione Lazio ha creato un portale che si chiama Lazio Europa, che utilizza fondamentalmente i fondi comunitari, eh, sapete tutti che esistono dei fondi che si chiamano fondi strutturali che sono messi a disposizione dall'Unione Europea, de, eh, a disposizione delle varie regioni e delle varie nazioni eh, per attuare degli, eh, delle iniziative di sviluppo locale. Le, vediamo qui elencati i tre fondi principali che sono il FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l'FSE, il Fondo Sociale Europeo e il FEASR che è il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale. A, noi ci, a noi, noi ci interessiamo soprattutto di quelli eh, che riguardano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e eh, la, la, per esempio la Regione Lazio, ma la stessa cosa avviene in tutti, in tutti gli altri paesi, in tutte le altre regioni in misura maggiore o minore esistono regioni, le famose regioni obiettivo convergenza, quindi la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Puglia, dove questo intervento è molto molto più significativo in termini economici, ma invece nelle altre regioni esiste comunque anche se con un'intensità maggiore. E la regione Lazio ha deciso di suddividere le varie azioni in queste sei grandi filoni. Se noi andiamo a vedere il primo che si chiama... Una grande regione europea dell'innovazione, troveremo una serie di azioni. Queste azioni, devo dire, adesso che siamo a luglio 2015, sono ancora in fase di progettazione ed è stato annunciato in una grande conferenza che è stata fatta poche settimane fa qui a Roma, e credo che la situazione sia analoga anche negli altri paesi, nelle altre regioni. Eh, nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, verso la fine di quest'anno del 2015, dovrebbero partire una serie di bandi. Eh, ve ne cito solamente un paio che sono di interesse proprio per la crescita delle aziende. Gli strumenti per l'accesso al credito e alle garanzie delle piccole e medie imprese. Questo è rivolto diciamo, a piccole e medie imprese che già esistono e che vogliono crescere. E come sapete eh, la crescita richiede un accesso al credito, richiede dei finanziamenti e la Commissione Europea tramite le regioni mette a disposizione degli strumenti per quelle aziende che ripeto già sono partite e che hanno bisogno di ulteriori eh, finanziamenti per crescere. Eh, da un punto di vista eh, sempre di aziende nate anche da poco ma che hanno un forte contenuto innovativo ci sono questi strumenti che sono gli investimenti per la ricerca pubblica e privata. Eh, si, si rivolge a organismi di ricerca pubblici e private, quindi università, centri di ricerca, di istituti tecnologici eh, e alle piccole e, imprese, alle piccole e medie imprese, e alle grandi imprese e naturalmente qui bisognerà presentare, ci saranno diverse tipologie di azioni e bisognerà presentare dei progetti eh, per eh, poter effettuare degli investimenti in eh, innovazione tecnologica. Eh, lo strumento però più diretto è questo qui, sostegno all'innovazione, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo delle reti di impresa, che sono una serie di interventi che si rivolgono a società, persone di capitale, consorzi, associazioni e fondazioni su tutto il territorio regionale, dove anche qui verranno pubblicati dei bandi per presentare dei veri e propri progetti in materia di ricerca e innovazione. Ora, questi eh, progetti normalmente si rivolgono a eh, organizzazioni già esistenti. Io ve li cito perché molto spesso eh, da, da questi a questi si possono aggregare anche le start-up, anche società che sono appena nate e che, eh, anche se in misura minore rispetto alle altre, possono già partecipare a delle eh, attività di ricerca e sviluppo. Ma in realtà esiste uno strumento specifico proprio per le start-up, Startup Lazio, che è un programma che vuol far nascere 500 nuove imprese nei prossimi 5 anni. Eh, le azioni sono destinate, come vedete, alle nuove imprese innovative e creative del Lazio che possono usufruire dei finanziamenti per la start-up e per la crescita, quindi per società che nascono adesso. Eh, come funziona? L'intervento sarà realizzato diverso, attraverso cinque diver diversi strumenti che non vado a elencare tutti, eh, sia perché sarebbe un po' lungo, eh, sia perché eh, diciamo, riguarda solamente la regione Lazio, ma strumenti eh, analoghi ci saranno anche per le altre regioni. Sicuramente eh, due termini che dobbiamo introdurre qui sono il venture capital che è il cosiddetto capitale di rischio sul quale torneremo più tardi si tratta di investitori che credono in una nuova idea imprenditoriale investono in questa e vogliono poi un ritorno economico eh, nel tempo eh, rivendendo quote delle società che sono state create. Altro termine che ritroviamo molto spesso sono gli incubatori, dove per incubatore si intende un luogo dove viene dato supporto alla creazione di nuove aziende, vengono messe a disposizione dei locali a prezzi ridotti, vengono forniti dei servizi e quant'altro. Quindi quello che consiglio è di andare a vedere nel dettaglio, nella vostra regione, se siete nel Lazio, andate a vedere questo sito che, come vedete, si chiama lazioeuropa.it. Eh, se siete in un'altra regione, sicuramente nella vostra regione qualcosa di analogo eh, viene fatto e c'è una serie di misure che eh, vanno eh, a supportare la creazione, la creazione di nuove imprese. A livello nazionale invece abbiamo un'organizzazione un che si chiama in Italia, di cui questo è il, eh, il sito, e eh, anche in Italia si occupa, però, a livello eh, nazionale eh, di sviluppo di sviluppo impresa. E in particolare, eh, sempre a valere sui fondi eh, strutturali, esistono eh, dei eh, programmi che vanno a finanziare la eh, crescita delle imprese e in particolare eh, per la creazione di nuove aziende, che è il settore che ci interessa attualmente, esiste questa pagina che dice che si chiama appunto creiamo nuove imprese, creiamo nuove aziende, che si articola in una serie di strumenti che sono qui elencati. Scusate, sono uh, qua, la più importante, quella meglio conosciuta, si chiama Smart and Start Italia, che è un bando attualmente aperto per tutte le imprese in tutto il territorio nazionale che finanzia le start-up innovative che vogliono avviare o ampliare la loro attività. Quindi anche qui, eh, questo è uno strumento da studiare, già ne sono state finanziate 140, eh, 547 eh, ci sono 143, 134 miliardi di investimenti attivati sono stati già erogati 127 miliardi, milioni di Euro eh, devo dire che questi sono, qui siamo nel campo del eh, credito agevolato cioè sono soldi che poi debbono essere eh, res, eh, restituiti ma comunque diciamo ehm, ce n'è ancora, come vedete ne sono stati impegnati 127 milioni, la dotazione è 200 milioni e quindi è ancora possibile fare domanda per avere un finanziamento eh, diretto alla creazione di imprese. Poi ne esistono degli altri che si chiamano autoimprenditorialità e autoimpiego che vanno sempre nella direzione di creazione di nuove imprese ma sono più che altro queste imprese di tipo uninominale, di tipo personale ma comunque sono un buon, anche questi un buon canale. Esiste poi naturalmente eh, tutta la programmazione comunitaria eh, della, eh, della Commissione Europea, dei cosiddetti fondi diretti, il programma quadro di ricerca e sviluppo Horizon 2020. Horizon 2020 è un eh, programma che come vedete è strutturato in tre grandi, eh, in tre grandi filoni, il programma Excellence Science che riguarda più che altro la ricerca scientifica e tecnologica e che quindi in questo senso è un po' poco adatto alla creazione di nuove imprese. Poi abbiamo il secondo filone che si chiama industrie competitive eh, che ha invece delle, eh, dei filoni, uno sulle tecnologie di informazione, uno sulle nanotecnologie materiali e uno sullo spazio e poi un filone innovazione nelle piccole e medie imprese. In tutti questi campi devo dire non si finanzia direttamente la creazione di start up, si sostengono Aziende che però hanno un forte contenuto innovativo, una startup già nominata, già creata, può ottenere, può partecipare a un consorzio che si presenta in, queste, in questi bandi e quindi iniziare a lavorare, seppur magari all'inizio con una parte non molto significativa, ma entrare in questo in questo meccanismo e quindi cominciare a ottenere questi finanziamenti, tenete presente che qui parliamo di finanziamenti che possono arrivare anche a svariati milioni di euro eh, ma naturalmente viene richiesta una certa struttura, una certa capacità operativa e quindi la startup up si può aggregare a uno di questi progetti per fare un lavoro inizialmente eh, piccolino ma che poi le possa permettere di crescere. Nel terzo filone vale esattamente lo stesso discorso, qui c'è la ricerca applicata ai settori verticali, vedete abbiamo la salute, la sicurezza alimentare, l'energia, i trasporti, le azioni per il clima e così via e in tutti questi sarà possibile presentare di nuovo dei progetti con una forte componente industriale ma in cui però le piccole e medie imprese non è detto che possano partecipare, specialmente quelle più innovative. Eh, un, un discorso a parte merita, eh, Dunque, qui parliamo di progetti di ricerca e sviluppo con finanziamenti a fondo perduto fino al 100% dei costi, eh, occorre naturalmente fare dei raggruppamenti internazionali, una eh, menzione a parte la merita lo strumento per le piccole e medie imprese, questo qui è forse quello più vicino al concetto di startup, ancorché non prevede la partecipazione direttamente di una startup appena creata, ma di una società giovane che sia stata creata da poco, eh, ma con una eh, fortissima componente innovativa. Il vantaggio dello strumento per le piccole e medie imprese è che non richiede la formazione di raggruppamenti internazionali o transnazionali, bastano aziende di un solo paese e, ehm, basta un'azienda di un solo paese purché abbia un'idea veramente fortemente fortemente innovativa vi faccio vedere un attimo il sito di orai i due siti di horizon 2020 perché sono eh, sono facilmente raggiungibili digitando semplicemente h2020 su eh, su google eh, questo è il sito con i contenuti <ride> di Horizon e vedete che se clicco qui oh, rivedo quelle tre sezioni, l'eccellenza della scienza, la leadership industriale e le societal challenges. Dentro a ciascuna di queste trovo dei programmi di lavoro dettagliati che, vanno, eh, che diciamo alle quali si possono partecipare per presentare progetti specifici. Ho citato prima lo strumento per le piccole e medie imprese che sta dentro quest'area che si chiama Innovation in SMEs e ehm, vediamo un po' dove... eccolo qua, SME Instrument Ne vediamo qui le caratteristiche principali eh, si possono presentare dei progetti in fase 1 quindi parliamo di piccole e medie imprese comunque innovative ma che già devono esistere da un po' possono aggregarsi a queste anche delle startup, qui abbiamo in fase 1 un finanziamento fino a 50.000 euro sostanzialmente finalizzato alla creazione di un, um, di un business plan di valutazione per valutare se una nuova idea possa essere eh, presentata eh, o meno, quindi è una fase di prevalutazione se volete mentre il progetto di innovazione è un progetto che può andare vedete, da 500 a 2 milioni e mezzo di euro il progetto è finanziato al 70% quindi bisogna fare un cofinanziamento del, uh, di un ulteriore 30 e questo riporta se volete a quello che dicevo prima cioè che è necessario un certo livello di, uh, di struttura per poter reggere questo cofinanziamento ma nulla esclude che una startup si possa aggregare a un'azienda che stia presentando questo tipo, questo tipo di progetti. Eh, e in terza fase invece una volta che uno ha passato le prime due fasi può avere del supporto sostanzialmente, in questa terza fase la commissione non dà più soldi ma dà sostanzialmente un supporto di tipo consulenziale eh, per, eh, magari per accedere a finanziamenti di rischio a, a ulteriori capitali. Che possono aiutare l'azienda a crescere, eh, abbiamo detto che eh, quindi questi sono i finanziamenti diciamo di tipo pubblico. Poi esistono i finanziamenti di tipo privato. Allora, per le start up, il, il canale principale di fundraising è quello chiamato capitale di rischio: è un capitale che è fornito da investitori privati. Si articola normalmente su tre livelli: i business angel, i venture capital e il private equity. Andiamo a vedere chi sono. I business angels generalmente sono persone particolarmente facoltose che hanno un passato di successo nel mondo dell'industria. Possono essere liberi professionisti o, o altre persone di questo tipo, ed hanno il desiderio di acquisire parte di una società nuova che opera in un business specialmente innovativo, rischioso ma ad altro rendimento atteso con l'obiettivo di realizzare nel medio termine, quindi entro 5 o 7 anni delle plusvalenze nella vendita parziale totale della partecipazione iniziale. Quindi che cosa fanno sostanzialmente? Quando qualcuno vuole creare una nuova impresa ne acquistano una parte delle quote, prestano dei soldi a questa azienda <coughs> sperano poi che nel tempo questa azienda aumenti di valore, quando l'azienda, mettiamo dopo 5 anni, ha aumentato di 50, di 100 volte il suo valore, rivendono la quota e quindi recuperano gli investimenti fatti. E naturalmente in genere, per aiutare, loro sono naturalmente molto interessati al fatto che l'azienda debba crescere e quindi forniscono dei... forniscono. Eh, e quindi forniscono anche dei consigli, un supporto eh, per aiutare l'azienda a crescere. Si parla di investimenti piccoli per i business angels, da 50 a 500 mila euro. Naturalmente per poter andare da un business angel a chiedere eh, questo tipo di investimenti, se ci vuole un business plan che sia ben fatto, è utile avere un brevetto, un qualcosa di brevettato, ma non è assolutamente indispensabile partecipa al capitale d'impresa, acquista delle quote dell'azienda all'inizio e può rimanere o uscire. Esiste un'associazione italiana dei business angel che ha questo indirizzo www.iban.it nel quale si può vedere chi sono i principali business angels italiani e da lì si possono contattare. Vi ricordo però che prima di contattarli è importante aver sviluppato un business plan solido. Il venture capital funziona nello stesso modo ma a una scala superiore. Sono aziende, fondi di investimento, sono investimenti di maggiori dimensioni, per esempio fino a 5 milioni di euro, è quasi obbligatorio avere un brevetto, anche questi entrano nel capitale, si garantiscono un'uscita dopo 3 o 5 anni nelle clausole di acquisizione, normalmente c'è scritto che andranno a fare un'uscita garantita dopo tre o cinque anni. In Italia abbiamo un esempio di venture capital che è stato Tiscali. Tiscali è potuta nascere grazie all'investimento di un fondo che si chiamava Fondo Kiwi, il quale ne ha acquistato delle quote all'inizio a un prezzo irrisorio, eh, ma naturalmente ha fornito un forte eh, finanziamento iniziale. L'azienda ha avuto successo, ha moltiplicato il suo valore di, mi pare, mille volte in alcuni anni e quindi a un certo punto l'investitore, eh, il fondo Kiwi, dopo aver recuperato gli investimenti fatti, ha venduto le quote e quindi ha fatto una forte, eh, una forte plusvalenza. Il private, private equity è un'attività finanziaria mediante la quale un investitore istituzionale rileva le quote di una società target, obiettivo. Sia acquistando azioni esistenti, sia sottoscrivendo azioni di una nuova emissione, apportando nuovi capitali. Quindi normalmente il private equity lavora su aziende che hanno già acquisito un loro, eh, un loro portafoglio, una loro solidità e vogliono crescere ancora. Una formula nuova è quella del crowdfunding, che si può scrivere tutto attaccato in due parole. È la composizione di due parole inglesi, crowdfunding, quindi finanziamento da parte di una folla. È un, finanziamento, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone. Ci sono eh, delle piattaforme di crowdfunding dove uno può pubblicare il suo progetto, processo, progetto e richiedere alle persone, a comuni investitori, alle pers a persone comuni magari chi investe 50, che 100 euro, e naturalmente se il progetto ha successo poi avranno un ritorno economico. Uh, abbiamo un sito uh, che vi consiglio: che è questo, che raggruppa un po' um, tutte, tutte, una buona parte di quelle organizzazioni che forniscono in qualche modo eh, supporto a eh, chi vuole creare impresa e qui vedete che ci sono delle crocette su che tipo di supporto. Alcuni danno eh, addirittura finanziamenti a fondo perduto, altri danno eh, un supporto in termini di incubazione, sono dei posti dove si può andare a mettere la sede del, no, della propria startup ottenendo condizioni di favore. Altri danno semplicemente servizi e prodotti, molti danno più di queste cose. Quasi tutti forniscono networking e cercano di mettervi in contatto con possibili fornitori ma soprattutto con possibili clienti. Alcune danno supporto anche all'internazionalizzazione perché è importante internazionalizzare i mercati. Consulenza, formazione, tutoring, quindi supporto a come si fa a, crescere, a far crescere l'azienda e alcuni fanno anche un servizio di mentoring che è un servizio un pochino più marcato di supporto alla crescita quindi tramite questi siti qui dove per ciascuno vedete potete andare a cliccare e andare sul sito dell'organizzazione si riesce ad avere, eh, ad avere un supporto allora vi ho voluto dare una brevissima eh, diciamo, panoramica di quelli che possono essere i principali eh, strumenti per la creazione d'impresa, non mi resta che augurarvi un, un grandissimo in bocca al lupo, se avete delle domande o delle richieste di supporto mi potete contattare a questo indirizzo. Grazie e in bocca al lupo di nuovo a tutti.